Vorrei avere più che va di moda adesso Sali di livello che ti aspetta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 Prendevo nove in matematica, che gioia Prendevo nove in storia E sai che ora ogni cosa mi noia E non ci posso fare nulla